Buongiorno, in questo video oggi affronteremo un secondo esercizio visto che questa è la settimana degli esercizi sulle simulazioni appunto sulla simulazione come diciamo così, esempio ulteriore di, di, come, di come costruire delle simulazioni a sé stanti poi ovviamente quando faremo il tema di esame vedremo che le simulazioni verranno poi integrate da un lato con i grafi e dall'altro con le interfacce grafiche però per ora ci concentriamo ancora sull'algoritmo di simulazione propriamente detto eh, qui prendiamo eh, spunto dall'altro esempio che è già presente sulle slide delle simulazioni eh, la settimana scorsa abbiamo visto l'esempietto ehm, sul noleggio auto adesso invece proviamo a simulare un sistema un pochino più complicato eh, un po' più articolato ehm, che è basato sulla, su un esempio di un possibile dipartimento di emergenza di un ospedale quindi essenzialmente un soccorso per capirci eh, questo protosoccorso eh, ipotizziamo che sia organizzato come è, com è nella realtà, eh, attraverso una, eh, più stadi, no? in particolare due stadi principali di, di, di accoglienza e di trattamento dei, dei pazienti, eh, una, un livello di triage, il triage è quel momento in cui si viene preso in carico dal, dall'ospedale, dal controcorso dell'ospedale e si viene assegnato viene assegnato al paziente che, che accede un codice di gravità no? per cui in funzione poi del codice, codice bianco, codice verde, codice rosso no? a volte si usano questi colori ehm, si, ehm, si viene poi trattati con maggiore o minore urgenza quindi il momento del triage è un momento molto rapido in cui in pratica un infermiere valuta qual è la gravità e l'urgenza soprattutto l'urgenza del, ehm, del, del, del paziente che è arrivato dopodiché questi pazienti una volta diciamo così, eh, valutati dal punto di vista del triage e quindi hanno un codice di gravità eh, sono in attesa, rimangono in attesa eh, di essere visitati da un certo numero di medici che sono in servizio in questo pronto soccorso questi medici sono in quantità pari a NS quindi ipotizziamo che ci siano NS e numero di studi eh, studi di dottore quindi popolati con NS medici che lavorano in parallelo. Quindi ciascun medico quando è eh, libero, quindi quando esce diciamo, il paziente precedente dal proprio studio, eh, è libero di chiamare il prossimo paziente in ingresso. Mm? E quindi tutti questi eh, lavorano in parallelo, eh, posto che ci siano sufficienti pazienti, eh, e, e riescono diciamo, a, a processare NS persone contemporaneamente. Quando un, un medico si libera, chiamerà la prossima, il prossimo paziente e ovviamente il prossimo paziente che entrerà non sarà chiamato in ordine di arrivo ma sarà chiamato in ordine di gravità e quindi in qualche modo c'è una, una, una sorta di priorità tra i pazienti che innanzitutto va a vedere l'ordine di gravità e, e dopo in secondo, in secondo luogo invece va a vedere l'ordine di arrivo a parità di gravità quindi c'è una sorta di coda di pazienti che però viene gestita anche in base al codice in questo pronto soccorso di codice d'urgenza ne abbiamo 4, 3 più 1 diciamo il codice bianco è un paziente che non è urgente e quindi può aspettare, non c'è problema se anche aspetta un'ora, due ore, tre ore non gli capita nulla il codice giallo è invece è un paziente che diciamo, così, è serio ha una condizione seria quindi deve essere guardato ma non è particolarmente urgente quindi magari può aspettare un pochino ma non è non è diciamo così, da fare entrare subito perché in realtà è una condizione che deve essere valutata ma non con urgenza mentre invece il codice rosso è un paziente che ha una condizione seria, deve essere visitata e anche urgente no? è a rischio della vita e quindi si deve, deve passare il prima possibile um, abbiamo anche un codice aggiuntivo che chiamo il codice nero che è relativo quando il paziente invece muore uh, questo codice entrerà in gioco dopo perché ovviamente un paziente morto non arriva al pronto soccorso no? ecco, questi sono i tre codici 3 più 1 dicevo perché il quarto chiaramente non rappresenta più un paziente ma rappresenta diciamo così un problemino ehm, eh, che ovviamente dal punto di vista del pronto soccorso non, non, non, non implica più lavoro cioè ormai è morto però ovviamente si cerca di evitarlo ehm, e questi pazienti che hanno questi vari codici noi possiamo simulare che si comporteranno in modo diverso chi ha il codice bianco arriva quindi cioè, Chi arriva al triage viene sognato un codice bianco, eh, aspetta un certo tempo, diciamo così, un time out per i bianchi E passato questo tempo, magari un'ora, due, tre ore, lì aspetta, nessuno lo chiama perché passano davanti a lui persone che hanno sempre condizioni più urgenti A un certo punto si stufa e va a casa, dice vabbè io avrò questo mal di capo, avrò questo disagio, però non è grave e quindi vado a casa, proverò a tornare domani Ok? Eh, quindi questo è il comportamento di un bianco un giallo invece eh, dopo un certo tempo che è in coda se per caso non viene chiamato dentro questo tempo eh, si aggrava, no? stiamo simulando no? che si aggravi e quindi diventerà poi condizione rossa eh, quindi un codice, un, un, una persona entra, viene triagiato col codice giallo eh, se non viene chiamato entro un certo tempo a un certo punto mentre è in coda diventa codice rosso mentre invece eh, il codice rosso, abbiamo detto che è urgente, deve essere servito il prima possibile ma se non viene servito entro un certo tempo eh, noi possiamo ipotizzare che sia così, così grave che alla fine diventa un codice nero e quindi di fatto eh, il poveretto eh, muore questo è ciò che stiamo eh, simulando e possiamo chiaramente questi valori eh, assegnare dei valori indicativi no? mettiamo dei valori a caso essenzialmente e che potremmo poi eventualmente diciamo così, modificare con la simulazione ehm, ipotizziamo che quando un paziente arriva eh, il tempo necessario per fare il triage sia di 5 minuti quindi abbiamo un paziente nuovo che arriva che ne so, alle 10 del mattino e alle 10:05 questo paziente sarà assegnato un codice di colore e quindi potrà essere diciamo così, messo in coda mentre invece eh, c'è un certo tempo no, necessario ai medici per gestire i pazienti allora possiamo ipotizzare che se un paziente aveva un codice bianco il medico in 10 minuti se la cava, se il paziente aveva, aveva un codice giallo allora il medico se la cava in 15 minuti, se invece era un codice rosso il medico invece richiede 30 minuti di lavoro per poterlo diciamo così, curare, mandare a casa, insomma, ehm, gestirlo in qualche modo. Eh, ovviamente i codici neri non, hanno, non, non impiegano, non richiedono l'intervento del medico e quindi non, da questo punto di vista non serve, serve tenere conto di un tempo per gestire i codici neri quindi nel caso migliore i, i pazienti, che sono questi signori qua, queste faccine qua che entrano, arrivano nel sistema eseguono l'operazione di triage, dopo il triage si trovano in, in, in lista di attesa, nella coda, nella sala d'aspetto. Sono tutti nella sala d'aspetto e prima o poi qualcuno li chiamerà dallo studio 1, o dallo studio 2, o dallo studio 3, quindi quando si libera un medico sullo studio 2 vanno a chiamare il primo libero, eh, la persona diciamo così, che ha eh, la priorità per poter entrare adesso, per poter essere servita. Quindi abbiamo un tempo necessario per l'esecuzione del triage, un tempo di attesa in sala d'aspetto che dipende da, da quanti studi ci sono, da qu quanti pazienti ci sono, con quali gravità e sappiamo che in sala d'aspetto se questo tempo di attesa diventa eccessivo possono succedere dei, dei problemi cioè il, il paziente se ne va oppure, ehm, oppure passa, passa, cambia codice da giallo a rosso da rosso a nero quando invece un paziente viene chiamato permane nello studio per un certo tempo dopodiché si considera guarito no? va fuori dal sistema quindi c'è cioè, l'immissione di nuovi pazienti che poi faranno un percorso di questo genere e poi vengono diciamo così, estromessi dal sistema quando sono stati curati questo è il nostro sistema eh, proviamo a ragionarlo eh, a dissezionarlo essenzialmente eh, con le categorie mentali che ci siamo dati quando abbiamo parlato delle simulazioni eh, prima di tutto, cos'è il modello del mondo che, devo, che voglio rappresentare? Beh, in questo caso il modello del mondo dovrà eh, sicuramente tenere pre presente i pazienti. Cioè quanti pazienti ci sono adesso? Quanti sono già arrivati? Non sto parlando della coda degli eventi dei pazienti che arriveranno, ma oggi quanti ne ho? 10 persone. Questi 10 dove sono? Beh, tre negli studi e sette in sala d'attesa. E questi sette in sala d'attesa qual è il loro codice colore e a che ora sono arrivati, in modo che io poi sappia scegliere quale di questi dovrà uscire prima. Quindi questa è la, la fotografia che mi dice ehm, in che stato è il mio pronto soccorso, è l'elenco dei pazienti, che evolve chiaramente, quindi il paziente in sala da può cambiare codice, il paziente in codice bianco in sala da può andarsene, il paziente viene chiamato in uno studio, il paziente viene, esce dallo studio e così via. E quindi evolve il mondo, cioè evolvendo la situazione dei pazienti stessi. I pazienti possono essere o in triage, o in attesa con un certo codice colore, oppure in uno studio medico. Sono questi tre macrostati. Ma se andiamo in dettaglio, eh, io ho provato qua a rappresentare come un diagramma a stati le varie... Ehm, condizioni in cui si può trovare un paziente questo il testo non è molto bello da vedere perché va a capo in modo un po' casuale ma mh, ci stava, per farlo stare all'interno di cerchi mi sono accontentato di questa rappresentazione quindi le frecce, eh, cioè gli stati rappresentano le possibili condizioni in cui si può trovare il paziente che sono chiaramente un livello di dettaglio superiore rispetto a questo modellino che ci fa capire più o meno il funzionamento del sistema Abbiamo detto che per noi è importante rappresentare lo stato del paziente, allora questo stato cos'è? Ci sono pazienti che sono appena arrivati, new. Eh, allora sono arrivati nel sistema e sono in attesa di triage. Abbiamo detto che il triage richiede 5 minuti di tempo. Quindi per ogni paziente appena arrivato rimarrà per 5 minuti nello stato di paziente nuovo. Dopodiché ci sarà una transizione eh, che coincide con la fine del triage verso da paziente nuovo a paziente in attesa. E il paziente in attesa, noi sappiamo che possono essere in attesa con codice bianco, in attesa con codice giallo o in attesa con codice rosso. E quindi eh, l'operazione di triage potrà decidere se il paziente eh, a questo punto lo, in, lo mandiamo in sala d'aspetto assegnandogli il codice bianco, lo mandiamo in sala d'aspetto assegnandogli il codice giallo o lo mandiamo in sala d'aspetto assegnandogli un codice rosso. Qualunque sia il codice eh, loro sono in sala d'attesa e prima o poi verranno chiamati quando uno studio medico è libero verranno chiamati per poter essere curati, per poter essere trattati quindi sia quelli che hanno codice bianco possono andare in stato di treating cioè dentro uno studio medico e dopo la durata del trattamento che è diversa a seconda del colore che avevano ovviamente possono andare fuori out quindi perché sono stati curati questo è il flusso normale, arrivo mi viene fatto il triage, mi viene assegnato un codice colore, sto un po' in attesa, poi mi chiamano, il medico mi guarda e poi esco. Però ci sono i casi anomali, ad esempio quando io sono un codice bianco e ho aspettato troppo, decido di andarmene, torno a casa. Quindi dopo un certo timeout del bianco vado via. Oppure sono un codice giallo e ho aspettato troppo e quindi dopo un certo timeout divento un codice rosso. Oppure sono un codice rosso... E aspetto un certo numero di tempo, non mi chiama il medico, e quindi dopo un certo timeout divento eh, un, eh, un codice nero. E quindi a questo punto non posso più essere calcolato come un paziente che se ne è tornato a casa tranquillo, eh, perché dovrò uscire dall'altra porta, ovviamente. Eh, questo è eh, il dettaglio no, delle informazioni interne che ci servono per rappresentare cosa sta facendo eh, il nostro paziente. Eh, e noi dovremo cercare di modellare questo all'interno del nostro codice quindi teniamo diciamo, come riferimento questa figura e la, la useremo anche poi per andare a uh, valutare il codice a implementare il codice um, adesso proviamo a, a impostare un po' quello che potrebbe essere lo scopo della simulazione il nostro scopo della simulazione, avendo descritto il sistema in generale, è capire qual è il numero migliore di studi medici da poter eh, realizzare. Quindi mi, servono, mi bastano per il tipo di eh, pazienti che mi arrivano, eh, mi bastano uno studio medico, me ne servono due, me ne servono cinque, eccetera, eccetera. Eh, ovviamente devo ipotizzare, un, eh, quindi questo è il parametro su, su cui gioco, devo ipotizzare un tasso di arrivo dei clienti, quindi la domanda che, che i clienti fanno sul, sul sistema, e ehm, noi ipotizziamo che arrivino nella giornata NP pazienti e la giornata magari si apre alle 8 del mattino e il pronto soccorso, ipotizziamo nella nostra simulazione si chiuda alle 8 di sera, alle ore 20 quindi simuliamo 12 ore dalle 8 alle 20 in queste 12 ore arrivano un certo numero di pazienti che ovviamente sarà un parametro e arrivano intervallati da un certo tempo di arrivo okay? eh, che anche qui sarà un parametro in, espresso in minuti e tanto per cominciare a simulare qualcosa ipotizziamo che le, eh, le probabilità no, di, di avere un codice bianco, giallo o rosso siano uguali, anzi eh, proprio per semplificare al massimo le cose eh, inseriamoli in modo ciclico, cioè il primo paziente che arriva è bianco, il secondo sarà giallo, il terzo sarà rosso, il quarto sarà nuovamente bianco, poi nuovamente giallo, poi rosso e così via in modo circolare. Mm? Non è, non è un modello probabilistico questo, è un modello deterministico anche abbastanza irrealistico perché non c'è motivo per cui debbano arrivare esattamente intervallati, però è tanto per diciamo così, alimentare il nostro simulatore con un certo numero di dati che abbiano severità diversa, è chiaro che sarebbe molto più opportuno assegnare le probabilità ai vari stati e poi scegliere in quel modo. E cosa vogliamo calcolare in funzione di questo parametro e ovviamente in funzione del tipo di carico che il pronto soccorso riceve? Beh, il numero di pazienti che viene dimessi, cioè quelli che vanno nello stato auto dopo essere stati trattati, il numero di pazienti che hanno abbandonato, quindi quelli che vanno nello stato auto dopo essere stati codice bianco e decidono di andare a casa, e il numero di pazienti invece morti. Questi tre numeri sono diciamo, ovviamente l'effetto, la conseguenza del numero di ehm, gli studi medici che ho a disposizione. Hm? Eh, questa è una versione molto semplice, che è una versione in questo così come l'abbiamo descritto, ovviamente, è una versione puramente deterministica. Ovviamente, per questo tipo di problema eh, sarebbe meglio, eh, e lo possiamo fare come estensione successiva, eh, avere anche lì un po' di stocasticità nel, nel modello, e la stocasticità la posso avere un po' ovunque, ad esempio nel tempo di arrivo dei clienti, degli, clienti, pardon, degli utenti, dei pazienti, cioè anziché arrivare tutti cadenzati, uno ogni sette minuti, eh, arrivano con una certa cadenza più o meno una variazione casuale. Oppure, eh, e questa è cioè, se vogliamo la, la, la differenza più importante, eh, la, la, il triage non assegna bianco-giallo-rosso bianco, giallo, in modo circolare, ma le assegna in modo probabilistico. Quindi potrò avere, ad esempio, il 50% di probabilità che il codice sia giallo, bianco, scusate, 50% bianco, potrò avere il 40% che, la, che il codice sia giallo e un 10%, che è molto di meno, che il codice sia rosso. E ogni volta che arrivo un paziente dovrò estrarre un numero casuale e confrontarlo con queste probabilità per, vedere se, ehm, per, vedere, per decidere quale, quale codice colore assegnare a quel paziente lì e analogamente tutte le varie dei tempi d'attesa, cioè il tempo necessario per fare un triage il tempo necessario per trattare un bianco, un giallo, un rosso eh, possono essere anche questi diciamo così, variati con, con, una, ehm, con una quantità casuale in più o in meno quindi sono tutte varianti che possono rendere più realistico, più completo il nostro modello rispetto a quello puramente deterministico che abbiamo visto qui Ecco, questo è un po' il ragionamento che, che abbiamo sul nostro sistema, quindi ricordiamoci eh, essenzialmente questo modello, noi l'abbiamo specificato con questo diagramma che rappresenta l'evoluzione dei pazienti, i pazienti è lo stato del sistema, quindi lo stato non è più un numero intero che mi dice quante macchine ho, ma lo stato è una lista di pazienti ciascuno con delle informazioni associate, che ovviamente ne determinano la sua evoluzione futura. Questi pazienti li devo tracciare, non posso solo dire ne ho 22, no, questi 22 dove sono, chi sono e a che ora sono arrivati, perché altrimenti non so chi chiamare, non so quali, diciamo così, vanno in out, perché non so esattamente chi è arrivato a una, a una determinata ora. Quindi dobbiamo creare un modello dettagliato in cui abbiamo le informazioni di ogni singolo paziente. Allora, dal modello ovviamente, da questo ragionamento, passiamo all'implementazione a livello di codice e quindi passiamo ad Eclipse essenzialmente e siamo quindi qua davanti alla nostra pagina vuota di Eclipse con una classe simulatore e dobbiamo cominciare a riempirla allora passo a schermo pieno così riusciamo a vedere meglio il codice concentrarci meglio sul codice e proviamo a ragionare sul funzionamento del sistema allora eh, dicevamo ehm, quali sono, no? ricordiamo che eh, nella ragione del simulatore sul simulatore abbiamo sempre il gruppo di variabili che rappresentano i parametri di simulazione parametri di simulazione. Abbiamo il gruppo di eh, variabili che rappresentano lo stato del sistema, il gruppo di variabili che rappresentano eh, gli output da calcolare. E poi ovviamente avremo la coda degli eventi da gestire, ed eventualmente in questo caso, i parametri di simulazione alcuni saranno costanti e invece altri saranno parametri diciamo, che vengono forniti dall'esterno. Proviamo un po' a, a, a elencare questi, questi vari tipi di parametri. Allora, sicuramente il parametro di simulazione principale è il numero di studi. Yes, il numero di studi numero di studi medici poi abbiamo e questo è il parametro principale su cui vogliamo diciamo, diciamo così andare a tarare la simulazione a usare la simulazione per tarare questo, questo valore in modo ottimale no? in modo da ridurre gli altri, gli altri output a calcolare ecco già che ci siamo possiamo già, già definire quali sono gli output a calcolare che sono, li abbiamo, questi li avevamo già nelle specifiche, li avevamo già scritti nelle slide, basta andarcela a riprendere, che sono numeri di pazienti ehm, dimessi, eh, numeri di pazienti che hanno abbandonato e numeri pazienti morti, quindi potrei chiamare pazienti totale, così mi tengo anche totale, non era scritto eh, eh, pazienti tot, non è scritto esplicitamente ma avere un totale mi serve, Private, int, l'altro sono i pazienti dimessi. Poi avrò private, int, pazienti eh, abbandonati, che hanno abbandonato, pazienti che hanno abbandonato, pazienti abbandonanti, pazienti abbandonano. Ecco, lo scrivo così. Private, invece, la, la quarta, i pazienti che sono morti. Uh, questi sono i quattro valori da calcolare in output al variare del numero di studi medici ovviamente ci sono tutta una serie di altri uh, parametri che uh, ovviamente influenzano la simulazione ma noi li trattiamo quasi come fossero delle costanti in pratica che sono ad esempio il, uh, le avevamo qua, no, eh, le avevamo accennato sono uh, il, um, il tempo, eh, no scusate, le abbiamo qua questi tempi di trattamento, duration triage, duration white, duration yellow, duration red e questi qua li possiamo definire, private, eh, questi qua sono dei duration, se usiamo già appunto time eh, duration, si chiamano, ah, stampa, si chiamano maiuscole, duration underscore triage questo lo possiamo definire come final nel senso che non è più modificabile per noi è una costante duration of, uh, of minutes quanti minuti sono? 5. Poi abbiamo le altre duration che sono quella del trattamento di un white, trattamento di uno yellow. del trattamento di un red e le slide ci dicono che devono essere rispettivamente 10 15 30 minuti ok 10 15 e 30 minuti ciascuna e queste sono costanti per noi sono oggetti final vuol dire che sono oggetti che non possono essere più modificati se provassi a modificarlo eh, non, eh, mi darebbe un errore di compilazione mentre invece questo qua è modificabile anzi di questo, di questo valore ovviamente dovrò eh, creare sicuramente un setter un getter magari posso anche mettere, non mi fa male, ma sicuramente un setter che, mi, che permetta all'utente di poter impostare eh, qual è il numero di studi medici che vogliamo simulare quindi ho creato un setter set NS che è stato inserito qua sotto direttamente dai clips come in fondo Qua non mi piace tanto, lo voglio spostare sotto perché qui c'è altra roba che vogliamo aggiungere, va bene. A questo punto, eh, ci, ci bastano, abbiamo tutti i valori che ci servono? No, ci serve anche il tempo di arrivo, eh, il numero di pazienti da simulare e il tempo di arrivo di questi pazienti. Eh, questi li possiamo eventualmente ipotizzare come valori, eh, numero di pazienti, che possiamo impostare dall'esterno, magari gli diamo un default, ma private uh, duration di arrival, uh, intervallo tra i pazienti. queste magari non le dichiaro final così li potrò dichiarare un setter eh, e, e potrò dall'esterno modificare la simulazione cambiando il numero di pazienti che arrivano, mentre questi altri avendo dichiarati final non li potrò ovviamente modificare dall'esterno, questa è una scelta ovviamente del momento, no? Potremmo poi domani eh, rendere anche la duration del triage modificabile per vedere cosa cambia a livello della simulazione, cioè, al momento... Il nostro focus, ci è stato detto, è quello sul numero di studi medici, quindi in teoria tutto il resto rimane abbastanza fisso. Però il simulatore sarà in grado di simulare tutto sulla base di queste che lui tratterà come costanti. Ricordiamoci che durante la simulazione tutte queste non si muovono, cambiano solamente tra una simulazione e l'altra in fase di inizializzazione. Quindi il numero di pazienti lo possiamo anche qua aggiungere al suo getter e al suo setter e la stessa cosa per il t-arrival. Getter and setter, ma eh, in più io ci aggiungerei come avevamo detto cioè in buona norma diamo un default supponiamo che 10 pazienti 1000 pazienti che arrivano ogni 10 minuti ogni 5 minuti facciamo due calcoli allora se io calcolatrice mettiamo dei valori, cerchiamo di mettere dei valori sensati se io ho 1000 pazienti che arrivano eh, ogni 5 minuti quindi per 5 dovrò simulare 5.000 minuti, diviso 60 sono 83 ore, di sicuro non va bene. Eh, allora, proviamo a fare il calcolo al contrario, il nostro eh, pronto soccorso è aperto 12 ore, le 12 ore corrispondono a, per 60, 720 minuti, se arrivassero 5 pazienti al minuto potrei trattare 144 pazienti. Ok, allora possiamo mettere, abbiamo esagerato qua, mettiamo 150 e 10 minuti. Duration. Of minutes 5 ha hm? messo dei valori sensati che permettono di eh, modellare diciamo l'andamento all'interno della, della giornata ehm, poi ovviamente questi potrebbero essere impostati dall'esterno in modo più sensato a seconda di ciò che stiamo cercando di simulare hm? però almeno qui abbiamo dei default ad esempio anche qua possiamo dare come valore di default 5 studi medici, una cifra tonda, e poi dall'esterno li posso impostare. Eh, il bello di avere dei valori di default è che se dall'esterno uno non imposta nulla, chiama run e questo, lui parte e comincia già a fare qualcosa di sensato. Ok, quindi abbiamo gli ingressi, alcuni pensati per essere impostati, altri pensati per essere delle costanti di, diciamo così, di contesto e le uscite. In mezzo abbiamo il nostro caro stato del sistema e la nostra cara coda degli eventi che sono, se vogliamo possiamo metterli vicini che sono le due parti dinamiche no, della simulazione vera e propria che, devono, che dobbiamo far evolvere durante la simulazione. Allora, la coda degli eventi è la cosa più semplice no? perché noi dovremmo avere semplicemente una eh, priority queue, come sempre, di oggetti evento quindi priority queue di event e io ho già creato una classe event vuota e la chiamiamo coda e essenzialmente basta, no? eh, lo stato del sistema è un pochino più complesso, allora adesso ragioniamo sullo stato e sugli eventi, eh, gli eventi forse è più facile, quali sono i tipi di eventi, hm? quindi noi abbiamo la classe evento all'interno della quale abbiamo cominciato a scrivere Event type come, eh, come enumerazione che mi elenca i tipi di eventi che possiamo generare beh in questo caso abbiamo il lavoro facilitato perché se guardiamo questo diagramma che ci siamo fatti i tipi di eventi dovrebbero essere praticamente corrispondenti alle etichette di queste frecce l'evento triage, l'evento si è liberato uno studio l'evento eh, c'è un timeout eh, e poi magari vediamo di che tipo sarà questo timeout e così via quindi sicuramente c'è un evento in più che è l'arrivo di un nuovo paziente la prima cosa, quindi un nuovo paziente arriva arriva un nuovo paziente questo non c'era nel diagramma perché ipotizzavamo, partivamo già da qua ma qui qualcuno li deve mettere questi pazienti quindi quando precarico la lista devo simulare il loro arrivo poi una volta che sono arrivati ho un evento di triage che mi dice che il paziente quindi è stato assegnato in codice colore e vado in sala d'attesa. Sal Poi mh, se tutto va bene il paziente entra in uno studio, quindi free studio, si libera uno studio e chiama un paziente. Poi abbiamo, qui non, non avevo messo un nome a questo evento, ma possiamo dire che il paziente è stato trattato, no? è stato guarito, è stato dimesso, quindi treated, paziente trattato e dimesso. E possiamo avere i vari tipi di timeout, eh, possiamo pensare di avere un evento timeout eh, per i bianchi, un evento timeout per i gialli, un evento timeout per i neri, oppure un evento timeout unico, che dice guarda è passato un certo tempo e quindi no, devo cambiare qualche cosa. Per ora proviamo a mettere un timeout unico eh, e poi vediamo eventualmente se dov dovessimo eh, invece andare a dividerlo, quando poi andiamo a implementare. Eh, ci ragioniamo quando andiamo a implementare la singola gestione dell'evento. Timeout quindi potrebbe essere, eh, lo possiamo chiamare, l'attesa la eccessiva in, listate, in sala aspetto. Hm? Questi sono principalmente no, i tipi di, eh, di eventi che noi vogliamo gestire. E eh, il, nostro, il nostro oggetto evento sarà fatto come al solito da un campo eh, che in questo caso è un local time perché stiamo, abbiamo detto: stiamo, a differenza del laboratorio 10 dove c'erano delle ambiguità, qui è stato molto esplicito il testo dalle 8 del mattino alle 20 di sera. Quindi il tempo è un local time perché sono all'interno di una singola giornata time. Avrò un attributo local time. Scusate, devo importare il package spazio, java.time, private, avrò un tipo event type type e poi vediamo se, abbiamo, se avremo bisogno di altre informazioni le aggiungeremo, ok? sicuramente l'avremo ma non voglio anticiparvi nulla e va bene e questo è il nostro evento la nostra classe evento che metteremo nella lista degli eventi, poi ovviamente noi sappiamo che un evento per essere inserito in una cosa prioritaria deve essere comparable quindi implements compare implements comparable di event e questo significa che dobbiamo aggiungere un compare to che ovviamente lavorerà sul time quindi return add uh, this.time.comare to other .time e ce la siamo cavata delegando al campo time come sempre facciamo ok um, time, eh, ci, ci serve ancora il, cost il costruttore e i getter essenzialmente mm? quindi inseriamo, ci facciamo costruire una classe costruttore generate constructor che partono da time e type e poi il getResetter che in questo punto genera getResetter, possono essere, esatto, sia di time che di type, probabilmente i setter non ci servono, però anzi sarebbe meglio non metterli. Um, Vi racconto perché sarebbe meglio non metterli, um, quindi facciamo una parentesi, piccola parentesi su questo esercizio. Pensate al setTime. Il setTime va a modificare la proprietà time dell'oggetto evento. Però questo oggetto evento è dentro una coda prioritaria, in una certa posizione, e c'è finito lì perché aveva un certo valore di time. Se io modifico l'attributo time, la coda prioritaria non se ne accorge. Come fa a accorgersi? Tu un l'attributo di un oggetto che è lì dentro, mica... Lo va a controllare, lo eh, sto modificando attraverso un riferimento che ho ottenuto chissà da qualche altra parte, quindi l'oggetto, coda prioritaria, non può saperlo. Allora, cosa succederebbe? Succederebbe che io rischierei di modificare un parametro di un oggetto che do, eh, lo rende a questo punto incoerente, cioè alla fine in quella coda prioritaria non è più prioritaria perché gli elementi vengono estratti in un ordine che non è più quello vero perché nel frattempo i tempi sono stati modificati. Cioè, detto proprio in termine poco tecnico è una porcata no? pensare di avere questo evento che ho schedulato per un certo tempo e poi cambiargli il tempo eh, è molto meglio in questo caso che l'oggetto sia, come si dice in gergo, immutabile cioè non gli mettiamo i setter, mettiamo solamente i getter l'oggetto una volta che l'ho creato non cambia più mm? eh, soprattutto per questi, eh, diciamo così, eh, parametri, queste proprietà che sono eh, fondamentali per la sua posizione in una cosa prioritaria se andate a leggere in dettaglio la documentazione di priority queue, vi dice di non andare a modificare cioè, i campi che potrebbero avere impatto sulla posizione se volete spostarlo dovete prendere l'oggetto toglierlo e reinserirlo allora quando lo reinserisce andrà a vedere lo tolgo, cambio il time e lo reinserisco l'operazione di reinserzione ovviamente eh, andrà a posizionarlo nella, nella posizione giusta tenendo conto del tempo modificato quindi per evitarmi lo faccio per me, per evitarmi dei guai in futuro, rendo impossibile modificare il time e quindi in qualche modo rendo eh, diciamo così, più robusta questa classe. Anche il type secondo me non, è, eh, non ha senso modificarlo. Quindi in questo caso non, eh, questo evento non è un oggetto qualsiasi, è un oggetto, ha delle proprietà e mettiamo in getter e setter a tutti gli oggetti, così come facciamo per, il, per gli oggetti eh, di TO con cui interagiamo col database, che sono puri contenitori di dati, li abbiamo sempre chiamati così, oggetti che contengono dati e basta. Questo ha una sua logica e allora cerchiamo di mettere i metodi che sono compatibili con la sua logica, mh? quello di essenzialmente gestire un ordinamento. Per questo motivo, ehm, se non abbiamo un vero motivo, i metodi set pensiamoci due volte prima di metterli. Okay? Vabbè, chiuso la parentesi, torniamo al nostro oggetto. Quindi ora direi che potrebbe avere tutto ciò che serve per andare a finire nella nostra coda prioritaria, eh, a meno che scopriamo a un certo punto che ci serviranno altre proprietà allora a questo punto le aggiungeremo, ok? non possiamo sapere tutto subito ok, eh, quindi simulatore e quadro degli eventi l'abbiamo in parte risolto stato del sistema cos'è lo stato del sistema? lo stato del sistema deve rappresentare ehm, gli utenti, i pazienti che sono presenti all'interno della mia simulazione quindi io posso pensare di avere una collection, che può essere una lista o un'altra struttura dati, adesso ci ragioniamo, ehm, che contiene degli oggetti tipo paziente. Oggetti di tipo paziente che sono tutti diversi l'uno dall'altro, quindi paziente 1, paziente 2, paziente 3, eccetera, eccetera. Ciascuno ha un'ora di arrivo, ciascuno ha un codice colore, ciascuno ha un luogo in cui si trova. Il luogo in cui si trova in parte lo possiamo già dedurre dagli eventi forse, eh, però i pazienti li dobbiamo rappresentare. E quindi questi, ehm, questi pazienti li, eh, li spostiamo da una parte all'altra del sistema. Eh, e quindi mi servirà ad esempio una lista di pazienti. e devo crearmi, la lista ovviamente sarà una, la list o quello che sarà, paziente, devo creare un oggetto che rappresenta le informazioni sul paziente. Qui non c'è un oggetto paziente, dovrò crearne una classe. Creo una nuova classe paziente, sempre all'interno del model, qua, ok, e la classe paziente rappresenta le informazioni su ciascun paziente. Sistema, quindi che cosa avrà questo paziente? Vabbè, sicuramente avrà un tempo d'arrivo. A noi serve il tempo d'arrivo perché ci serve per poter determinare la posizione all'interno della, eh, della, della, della, della sala d'attesa. Perdono, mi viene la parola. Della sala quindi chi è arrivato prima a parità di codice e colore passerà prima e quindi qui avrò un campo che possiamo chiamare private local time eh, ora di arrivo poi il paziente dovrà sapere il proprio codice io sono un codice bianco, sono un codice eh, giallo, sono un codice rosso o sono un codice nero quindi per far questo magari anche qua possiamo definire un'enumerazione public Enumeration, enumeration eh, codice colore, che possono essere white, possono essere yellow, red o, white, o black. Mm. Um. Oppure c'è un caso in cui in realtà il codice colore non lo conosco ancora. Eh, perché eh, il paziente appena arrivato non ha ancora concluso il triage. Quindi nei primi 5 minuti di sua permanenza questo codice colore non è noto, non è conosciuto. Quindi possiamo mettere un valore in più che dice sconosciuto. Non lo so ancora. Oppure so che è bianco, so che è giallo, so che è rosso, so che è nero. Quindi lo mettiamo qua solo come commento. Non lo so ancora, perché il paziente... Non ha, finito, non ha ancora finito il triage. Negli altri casi invece lo so. Ok. E quindi ovviamente ogni paziente avrà anche una proprietà di tipo codice colore. Queste sono le due proprietà principali che al momento no, mi vengono in mente per rappresentare il singolo paziente. Quindi quando un, nuovo, quando un nuovo paziente arriva, quindi gestirò l'evento di arrivo, questo qua verrà creato con un un'ora di arrivo e un codice colore, che poi il codice colore evolverà, fa parte dello stato del sistema, fa parte dello stato del mondo le informazioni sul paziente, quindi possono evolvere. Eh, anche qua, se poi ci verranno in mente, ci accorgeremo che ci serviranno altre informazioni, le aggiungeremo, ma per ora cominciamo a completarlo, aggiungendo sicuramente un costruttore, costruttore partendo dai due campi, ora di arrivo e colore, e eh, un nuovo anche getter-setter per gli altri campi, sia colore che ora di arrivo, entrambi getter-setter. Eh, sul setter dell'ora di arrivo mh, sono molto titubante quindi tenderei a cancellarlo, perché l'ora di arrivo non si modifica, una volta che ho creato un paziente che è arrivato a quell'ora, quello lì rimane come sua caratteristica, non è che poi dopo l'ora di arrivo cambia. Io quindi questo lo toglierei, mentre il codice colore devo lasciare il setter perché so che durante l'evoluzione del sistema il codice può diventare da, da, da bianco a giallo, da giallo a rosso e così via. Quindi questo lo lascio. E per il momento lo teniamo così. Allora cominciamo a implementare le, le, le nostre funzionalità no? del simulatore. Quindi noi abbiamo i pazienti che verranno messi all'interno di, di questa lista. Allora, a questo punto creiamo i soliti metodi diciamo, di, di, di gestione del simulatore, che sono eh, i metodi di inizializzazione, quindi inizializzazione, in cui creiamo gli eventi iniziali, impostiamo i vari parametri, azzeriamo tutto, il metodo di esecuzione e il metodo di esecuzione, quindi il, il run i due metodi che saranno, saranno run, public, void run e l'altro metodo che tendenzialmente ten, teniamo separato che è il private void process event. Mentre il metodo potrebbe essere un init public void init a cui passo ad esempio il numero di, no, vai, vediamo un attimo, se, se vogliamo dei parametri o no. Partiamo, partiamo semplici e poi se ci serve qualcosa aggiungiamo. Allora, nella fase di inizializzazione che devo fare? Devo costruire tutte le strutture dati e azzerare tutti i contatori. Tranne, devo azzerare tutti i contatori, tranne questi parametri di simulazione che o sono costanti e quindi non li devo toccare, Oppure sono impostabili dall'esterno attraverso i setter che abbiamo definito sotto, quindi set numero di studi, set numero di pazienti, set tempo di arrivo, eccetera, eccetera. Quindi nell'init, attenzione, non li devo sovrascrivere, no? eh, ma eventualmente potrò inizializzare altre, altre informazioni, che ne so, creare altre strutture dati sulla base dei valori che sono stati impostati. Quindi l'utente di questa classe prima crea l'oggetto simulatore poi chiama i vari set per i parametri, poi se vuole chiama l'init e poi chiama run. Eh, oppure l'init lo facciamo chiamare direttamente da run, vediamo, vediamo pro e contro. Quindi, le strutture dati, quindi devo essere sicuro che quando parto con una simulazione non mi porti dietro nulla dal passato di simulazioni eh, precedenti. Quindi dovrò creare una nuova coda degli eventi, disk uguale new priority queue, di event potrei fare un clear è uguale, non è che cambi molto, pulire quella vecchia o creare una nuova. E dis.pazienti il mio stato del sistema eh, l'ho eh, reimposto eh, da zero, quindi con una nuova ad esempio array list di pazienti vuota. Per ora non ci sono pazienti, eh, e poi a zero i vari contatori dis.pazienti pazienti totali uguale dis punto eh, pazienti dimessi uguale dis punto pazienti mo, eh, che abbandonano uguale dis punto pazienti morti tutto uguale a zero punto virgola eh. Eh. Bruttissima da vedere, scusatemi, l'ho scritta per brevità sperando di risparmiare due, sei, ho risparmiato sei caratteri, ma, ma poi mi fa schifo vederla, quindi la scriviamo così. Ok, um, e qui, qui abbiamo i, resettato lo stato del sistema, lo stato della coda. I parametri di, di simulazione abbiamo detto non li tocchiamo perché eh, sta al main di impostarli al posto nostro. Uh, ArrayList, poverino, ha bisogno di un import perché se no si arrabbia e dovremmo essere abbastanza a posto a questo punto dobbiamo generare gli eventi iniziali generiamo gli eventi iniziali con eh, con i parametri che abbiamo quindi i vari pazienti che Arrivano con questo tasso di arrivo ah, Ecco, mi mancano due costanti che sono l'inizio e la fine della simulazione Private, fi final, local time Ora di inizio Che sono, abbiamo detto che sono Local time, Sono le 8 del mattino 8,0 E l'ora di fine, private Final local time ora di fine uguale local time.ov 20,0 ok quindi creiamo questi eventi iniziali generiamo gli eventi iniziali quindi abbiamo eh, un intero numero di pazienti generati uguale a 0 e l'ora di arrivo local time ora di arrivo il primo paziente no, avrà l'ora di arrivo pari al di, punto, ora di inizio della simulazione e quindi finché, finché il numero di pazienti che sto simulando è minore di np l'ora di arrivo di questo paziente è uh, is before dell'ora di fine della simulazione, devo aggiungere pazienti nuovi. Creerò paziente P, un nuovo paziente, dandogli quest'ora di arrivo, e come colore non lo so ancora, e quindi sarà il codice colore unknown, quando lo creo. No? E poi mi predispongo per il prossimo paziente, quindi n eh, numero pazienti più più, e mi serve no, per limitare al massimo, non posso creare più di 150 pazienti e Comunque, non posso andare oltre le ore 20 perché le ore 20 il, il pronto soccorso chiude quindi non avrebbe senso creare questi eventi e quindi ho queste due condizioni. Per questo, ho fatto un ciclo while anziché un ciclo for perché ho due condizioni diverse che mi delimitano il numero di eventi nuovi da generare. Uh, questo nuovo paziente lo aggiungo all'elenco dei pazienti quindi posso avere this.pazienti.add di P. e poi inserirò l'evento quindi in questo caso ho creato un paziente dico che ce l'ho nel mio stato nel mondo ovviamente me lo salvo con, lo, con la sua ora di arrivo, col suo codice colore e poi genererò l'evento di arrivo di questo paziente l'evento di arrivo di questo paziente ma allora vuol dire che la classe evento deve ricordarsi il paziente, cioè che non è che arriva un paziente qualsiasi, arriva questo paziente qui. Mm. E, e quindi mi sono già accorto che, cioè, lo vediamo subito, se io creo un nuovo evento, a questo evento gli sto passando il tempo, gli sto passando il tipo di evento, ma devo anche dirgli il, il riferimento al paziente. Quindi dobbiamo un attimo tornare alla nostra classe evento e, di, e dire che guarda che in realtà ci serve un altro Campo, paziente che rappresenta qual è il paziente. Che ovviamente dovrò aggiungere qual è il paziente che sta arrivando, che sta morendo, che sta entrando in uno studio medico, eccetera, eccetera, ehm, perché poi attraverso quel paziente so le informazioni di quel paziente, quindi il suo codice colore, quindi la sua ora di arrivo, eccetera, eccetera. Quindi l'evento non è un evento anonimo, ma è un evento. Nominativo per quel paziente, l'oggetto paziente quindi semplicemente dir punto paziente uguale eh, paziente e ovviamente a paziente aggiungeremo anche un getter. Getter setter, il setter non ci serve ma il getter sì, quindi abbiamo un get paziente in fondo. Ok, allora a questo punto possiamo creare anche qua il nuovo paziente. Quindi abbiamo eh, un nuovo evento, scusate, evento event e uguale new event a cui passiamo il tempo di arrivo, che sono ora arrivo, il tipo di evento, che è event type.arrival e il paziente è il nostro caro P che è appena arrivato. Quindi... Abbiamo creato il paziente, l'abbiamo inserito nel modello del mondo, abbiamo creato l'evento che rappresenta il fatto che questo paziente arrivi a quell'ora. E poi mi predispongo per l'ora successiva, quindi su questo numero di pazienti più più lo vedo meglio sotto perché mi sto, mi sto già preparando per l'iterazione successiva, incremento il numero di pazienti che non viene usato nel modello del mondo né nel, nella, nella coda degli eventi, semplicemente viene usato per fare il conteggio no, in questo ciclo while, e ora di arrivo la devo sommare, la devo aggiornare, uguale ora di arrivo plus la mia duration che era il tempo di arrivo, quindi era t arrival e mi predispongo per il paziente successivo. Quindi queste 5 righe di codice mi popolano eh no eh, manca ancora la, la, ovviamente l'istruzione chiave chiave q.ad non dimenticatela mai è come, è come andare a prelevare i soldi e poi dimenticarli nel banco quando avete fatto tutto il lavoro e poi alla fine l'operazione essenziale per cui avete creato tutto cioè quella di aggiungere l'elemento alla coda ve la dimenticate hm? a me capita spesso perché sembra quasi la più scontata ehm, ok questo dovrebbe, diciamo così, rappresentare la, questa init, no? la creazione eh, degli eventi iniziali, dei pazienti iniziali e quindi a questo punto possiamo no? eh, far partire la simulazione perché ormai, diciamo così, tutte le strutture dati sono pronte. Abbiamo i pazienti, abbiamo l'informazione su di essi, abbiamo la coda con tutti gli eventi, facciamo partire la simulazione. Il metodo RUN, come al solito, sarà il più semplice il metodo run poverino prende la coda degli eventi e la elabora ok? qui scusate ho dimenticato è un rosso che mi dà fastidio perché ho dimenticato di scrivere event qua ehm, il metodo run dicevamo è il più semplice perché come al solito lui va a analizzare la coda estrarre un evento e, e, ed elaborarlo e poco altro ok? è il metodo chiave ma è il più semplice di tutto perché il grosso del lavoro lo fanno tutti gli altri quindi while queue punto empty, non è vero, not q.isenti, allora lui va a estrarre il primo elemento della coda, event è uguale eh, q.isenti, mettiamo il dis per chiarezza, q.pol mm? e poi process event di poi noi, noi magari per comodità qua ci mettiamo almeno in fase di debug e poi lo cancelleremo una stampa dell'evento che stiamo processando no? dandogli un toString opportuno quindi nel caso semplice questo metodo run eh, è semplicemente così vado avanti fino all'esaurimento della coda se volessimo... Ehm, allora, cosa succede qua? Che possono arrivare dei pazienti fino alle ore 8, fino alle ore 20, ma poi rimangono dentro. E quindi la simulazione continuerà a gestire questi pazienti anche oltre alle ore 20. Il che vuol dire che alle ore 20 chiude la porta d'ingresso, ma chi c'è dentro viene comunque passato. E quindi io voglio esaurire tutti gli eventi che ho già dentro, relativi alle persone che ho già dentro. Eh, se io invece non volessi, cosa assurda per un pronto soccorso, che alle ore 20... Chi c'è viene mandato fuori, viene messo in strada, eh, quindi non, non, li, non li gestirei più. Allora potrei aggiungere una seconda condizione qua: direi while Q.exampty and la data, eh, il, te, il tempo dell'evento è minore dell'ora dell finale. Allora a quel punto fermerei comunque la simulazione all'ora 20, ciò che succede dopo l'evento non lo vedo più. E quindi o, o li mando via questi pazienti, oppure diciamo che non mi interessa cosa succede perché non lo sto più simulando. In questo caso prendiamo la, la versione semplice, la simulazione termina quando ho esaurito tutto ciò, tutto ciò che dovevo fare sui pazienti presenti, compresi quelli che sono arrivati all'ultimo momento e che quindi dovrò trattare anche dopo l'orario di chiusura. Semplicemente non accetto più nessuno quando è arrivato l'orario di chiusura. Questa è l'interpretazione, diciamo così, di, di questo codice qua. Process event. Allora, process event è un pochino complicato perché abbiamo tanti tipi di eventi. Quindi il process event essenzialmente è un bello switch, quasi sempre lo implementiamo così, eh, in funzione del tipo di evento. E, e ho tanti casi a seconda dei tipi di eventi. Quindi cominciamo a, a esaminare i vari casi. E il primo tipo di evento è l'arrival, il secondo tipo di evento è eh, il quando va bene. Vabbè, no, il triage che avviene subito dopo 5 minuti il terzo tipo di evento è eh, in questo quadro c'è uno studio libero e quindi vengo chiamato break e poi il quarto tipo di evento che finora ho no, il quinto scusate, c'è il treated quindi il quarto tipo di evento quando vengo curato e infine il caso in cui avviene un timeout. Mm? sono questi cinque grossi tipi di eventi. Ehm, purtroppo il case ha questa sintassi bruttissima che anziché le parentesi graffe ha ah, le parole chiave case break quindi questo break non, non dobbiamo dimenticarcelo che chiude un caso prima dell'inizio del successivo altrimenti se dimenticassi il break voi sapete che il codice continua da un caso a quello successivo che sicuramente è una cosa brutta eh, perché eseguo codice che non c'entra nulla allora, ce ne sono alcuni eh, tipi di eventi che sono estremamente semplici da gestire arriva un nuovo paziente, boh, non c'è problema, questo paziente è arrivato e lo mando in triage, e quindi schedulo il fatto che tra 5 minuti avrà un codice quindi questo cliente, e questo nuovo paziente, arriva un paziente paziente, tra 5 minuti sarà finito il triage ok, e quindi semplicemente devo rischedulare questo paziente tra 5 minuti con l'evento triage quindi creerò un nuovo evento nella coda q.add, un nuovo evento, non vado a modificare, eh, ricordate eh, prima vi ho detto che vogliamo, vogliamo che l'evento sia un oggetto immutabile, non vado a modificare l'evento attuale, ne creo uno nuovo con dei, con dei valori nuovi, che ovviamente ricopia dei valori, dei valori presenti, no? è, è, è rischioso riusare un oggetto evento, l'ho usato, è entrato in coda, è stato un po' in coda poi quando lo estraggo dalla coda leggo i sui valori e poi lo butto via eh, nuovo evento che ha come, eh, come parametri il local time, cioè l'ora di arrivo vabbè ovviamente è punto get time poi avrà il secondo parametro il tipo di evento a questo punto è triage prima era arrival, adesso sarà triage quindi uh, event type triage e il paziente ovviamente è sempre lui quindi e punto get patient get paziente qui ho mescolato l'italiano e l'inglese come sempre purtroppo fine non ho altro da fare ah no ho una cosa da fare cioè contare questo paziente quindi ricordiamoci quando arriva un paziente devo aggiornare lo stato del sistema lo stato del mondo in questo caso non ho nulla da aggiornare eh, o devo um, Ehm, aggiornare la coda degli eventi cosa che ho fatto e aggiornare i contatori in questo caso è arrivato un nuovo paziente quindi pazienti totale pazienti totale si incrementa fine triage triage eh, ovviamente assegna un paziente assegna un codice colore a un paziente e lo mette in lista d'attesa e poi non è in grado di schedulare l'evento di quando questo paziente verrà curato, verrà chiamato perché non lo so quindi cominciamo a, a, a scrivere cosa facciamo quando arriva il triage lui innanzitutto deve assegnare codice colore mette in lista d'attesa assegna il codice colore, mette in lista d'attesa e poi predispone, schedula gli eventuali timeout. E invece non può schedulare la chiamata in uno studio perché semplicemente non è noto. Allora concentriamoci su queste parti. Assegnare il codice colore. Quindi eh, io so qual è il paziente. Hm? che arriva dal mio evento, quindi e.getpaziente, chiamiamolo, lo mettiamolo qua sopra estraiamoci magari i dati che ci servono per averli comodamente facciamo una volta sola all'inizio, paziente, paz, uguale, e.getpaziente per non scrivere 12.000 volte e.getpaziente, quindi anche qua potremmo scrivere paz il get time forse non ci serve, non ci serve così tanto, per il paziente ovviamente lo useremo mille volte. Allora, eh, innanzitutto devo dare eh, un codice colore a questo paziente, quindi alla fine dovrò essenzialmente, perdono, sotto questo commento dovrò scrivere paz.set con codice colore punto cosa? Codice colore punto quale? lui adesso ovviamente di sicuro avrà codice unknown, io devo dargli white, yellow, red, non so quale e allora potrei pensare di farmi una funzioncina che mi genera un nuovo codice colore così in questa funzioncina ci metterò anche la logica con cui costruisco quel codice colore lì. che per il momento è una, a una logica a rotazione ma poi come ci siamo già detti prima potrebbe diventare una logica randomica, una logica stocastica quindi questa, questa logica qua, che magari non è semplicissima perché non è solamente una riga di codice, non la metto qua dentro perché se no mi confondo, il codice diventa troppo complicato. Lo delego a una funzioncina separata. Quindi diciamo così, nuovo chiamiamo nuovo codice colore. Questo nuovo codice colore eh, sarà un, appunto una funzione privata di questa classe simulatore che ogni volta mi restituisce il codice colore da dare a questo nuovo paziente poi lo devo mettere in rischio d'attesa e poi schedulare un timeout allora concentriamoci su una cosa per volta nuovo codice colore quindi creo una nuova funzione che si chiama così quindi una funzione questi qua lasciamoli in fondo che sono solamente i getter set tranquilli private codice colore nuovo codice colore e in questo caso ogni volta restituisce un codice nuovo eh? quindi noi possiamo ovviamente questa funzione dovrà ricordarsi qual è l'ultimo codice colore che ha, che ha generato perché ogni volta ne genera uno nuovo quindi ne serve una, una variabile statica eh, colore codice colore di tipo codice colore colore Uguale e allora all'inizio gli diamo eh, white, il primo è un bianco. Mm? Final, ovviamente, lo tolgo nel colore. Final, si, scusate, tolgo lo static. No, eh, no, mi sono sbagliato. Come non detto. Allora, io ho bisogno di una variabile che venga ricordata, non la posso mettere statica nella funzione, dovrò mettere mettere statica nella, nella classe. Quindi a me serve ricordarmi l'ultimo colore che ho segnato. L'ultimo colore che ho segnato lo posso eh, infilare solamente all'interno dello eh, stato del sistema, in qualche modo. Mm? Cioè, che mi dice, vabbè, lo stato principale sono i pazienti, ma poi ho l'ultimo colore assegnato, quindi potrebbe essere un codice colore, eh, diciamo colore assegnato, eh, vabbè, a questo punto potrebbe anche non essere static, non mi interessa, e lo inizializzo con white, ma soprattutto non lo devo inizializzare nell'init, quindi qua avrò this, Punto colore assegnato uguale white, questo quindi, cosa succede? Che io inizio la simulazione mi ricordo che il prossimo colore che dovrò assegnare è bianco e poi cambierò il colore. Questa variabile qua, colore assegnato, è una parte dello stato del sistema che è necessario per la simulazione non è lo stato vero e proprio dei pazienti ma è un valore che serve a questa funzione per poter lavorare e quindi innanzitutto lei eh, dovrà dire che lo stato che, che vuoi calcolare, che vuoi ritornare sarà uguale ovviamente al colore, colore assegnato che ci siamo salvati là, quindi white e poi ritorna questo nuovo colore ma ovviamente dopo che l'ha usato lo deve incrementare, se è bianco deve diventare giallo, se è giallo deve diventare rosso, cioè implementare la logica di rotazione. Quindi a questo punto if eh, nuovo, eh, colore, assegnato, colore assegnato fosse uguale a codice colore, codice colore John White, allora colore assegnato diventerà yellow altrimenti se colore assegnato fosse yellow sono righe di codice molto noiose però poverine servono anche loro yellow attenzione che quando le cose sono noiose si tende a sbagliarle colore assegnato uguale red Qua. else a questo punto colore assegnato no, no, se è bianco diventa giallo altrimenti se è giallo diventa rosso ok eh, se è rosso diventa bianco quindi colore assegnato quindi da bianco diventa giallo da giallo diventa rosso da rosso per l'altro caso tornerà bianco uguale white, punto virgola, ok, quindi questa funzioncina semplicemente mi restituisce l'ultimo, il colore che deve restituire e poi lo cambia, da se era bianco lo fa diventare giallo, se era giallo lo fa diventare rosso, se altrimenti se era rosso lo fa diventare bianco e quindi ogni volta che la chiamo mi darà un colore diverso, a questo punto set colore, il paziente aveva un colore eh, Unknown e adesso avrà un colore il primo paziente bianco, il secondo paziente eh, giallo e così via. E quindi in questo, in questo caso in qualche modo è come se il paziente fosse già in lista d'attesa, no? in un certo senso, eh, nel senso che eh, eh, ha un colore e quindi quando chiamerò il prossimo paziente potrò andare a cercare eh, tra i pazienti che sono rossi qual è quello che è arrivato per primo tra i pazienti che sono gialli che quello che è arrivato per primo e così via mm. in realtà potrei anche decidere eh, quindi mettere in lista d'attesa in qualche modo l'ho già fatto o ti ho dato un codice colore e quindi in qualche modo sei già in lista d'attesa ma forse è più semplice soprattutto per quando elaboreremo il free studio eh, avere una, una lista apposta in cui ci sono solamente i pazienti in attesa. E quindi non ci sono i pazienti morti, non ci sono i pazienti che sono già usciti, eccetera, eccetera. Perché noi purtroppo abbiamo la lista, qua nel modello del mondo, eh, pazienti, dove ci sono tutti, sempre. Allora, potremmo avere un'altra lista che in realtà sia la lista d'attesa. Questa lista d'attesa, perché deve essere una lista? Potrebbe essere, perché deve essere una lista sempre di paziente che è lista d'attesa? attesa come si scrive così, no? Che sarebbe la salda attesa. Eh, qui ci sono solo quelli dopo il triage prima di essere chiamati. Sono sotto insieme, solamente quelli. Ma se io anziché una lista la faccio diventare una priority queue, eh, ho la comodità che sarà la priority queue stessa a dirmi chi è il prossimo che deve passare. Ovviamente al patto, a patto di mettere un comparator decente sulla classe paziente. Mm? Questa priority queue non c'entra niente con la coda degli eventi. Non c'entra niente con la coda degli eventi perché gli eventi vanno avanti con il tempo, vanno avanti per conto loro. Questo qua è semplicemente un deposito in cui vado a salvare i pazienti che sono in sala d'attesa e quindi un sottoinsieme di questi pazienti. La progetto Q mi serve semplicemente come struttura dati di appoggio per poter dire facilmente chi è il prossimo che deve passare. E eh, per sapere chi è il prossimo che deve passare dovrò definire un comparatore tra i pazienti. Quindi nella mia classe paziente gli faccio implementare comparable di paziente e qua dentro ci sarà la logica di gestione della, della lista d'attesa cioè io dovrò confrontare questo paziente con un altro paziente e dirò che se hanno codici colori diversi so già chi deve passare per primo se hanno codici colori uguale, allora passa per primo chi è arrivato per primo questa è la logica che possiamo implementare. Quindi se hanno lo stesso codice colore, passa per primo che è arrivato per primo. Quindi se this.colore uguale a other.colore, allora il comparatore mi deve dire passa chi è arrivato per primo. E quindi delego al comparatore di tempo. Return this.time. Scusate, come si chiamava? Ora di arrivo, ora di arrivo, punto compare to other punto, time. punto, other punto dial, ora di arrivo. Questo mettiamoci anche delle graffe così è più chiaro. E questo è il primo caso. Invece, se i colori non sono diversi, vado a vedere i vari casi. Eh, Else. If i colori sono diversi, quindi per caso this è rosso, this.colore uguale red, allora è lui. Return meno 1. Ricordiamoci: il numero negativo vuol dire che il primo è minore del secondo, quindi deve venire prima, il numero positivo vuol dire che il secondo è minore, eh, dunque a meno, sì, il numero negativo. Vuol dire che il primo è minore del secondo. E quindi se this è rosso, allora è lui. Altrimenti, magari non è lui che è rosso, è l'altro che è rosso. Uguale red, non è this ma other. Allora a questo punto dovrò far passare lui, quindi il secondo Diciamo più 1, no? il comparator ritorna a valori negativi o valori positivi a seconda che sia il primo o il secondo minore. E quindi quando abbiamo diviso i due casi, se non sono passato nessuno di questi due casi, vuol dire che nessuno dei due è rosso, allora andiamo a vedere se per caso uno è giallo. As if this.colore uguale yellow, allora di nuovo meno 1, altrimenti se l'altro e yellow, ritorna più uno. Quindi, se il colore è uguale, confronto i tempi. Se uno è rosso, vince quello. Quindi se il primo è rosso, negativo, se il secondo è rosso, positivo. Se nessuno dei due è rosso, vado a vedere se qualcuno dei due è giallo. Ovviamente questi confronti di rossi si basano sul fatto che so già che i due non sono uguali, okay? Perché se fossero uguali li avrei già guardato prima. Quindi questo if sta dicendo se il primo è rosso e ovviamente l'altro non lo è, perché se no l'avrei già catturato qua. E quindi se non è rosso sarà giallo o bianco e quindi deve aspettare di più. Analogamente questo qua vuol dire discolore uguale al codice color yellow e ovviamente né lui nell'altro soprattutto non sono rossi perché se no li già catturati prima e non sono uguali perché se no li avrei catturati prima ancora e... e basta, nel senso che tutti i casi possibili sono stati contemplati eh, perché se né questo né l'altro sono gialli vuol dire che sono entrambi bianchi non può essere uno bianco e l'altro di un colore diverso dal bianco e se sono entrambi bianchi in realtà li ho già catturati qua quindi in realtà non dovrei avere un else in più. Adesso ovviamente Java si arrabbia perché dice eh ma aspetta hai dimenticato un return. Perché qui fai tanti return parziali in caso di condizioni però il compilatore non capisce che queste condizioni sono esaustive cioè coprono esattamente tutti i casi possibili. Quindi qua potremmo in realtà più che ritornare a qualcosa magari lanciare un'eccezione perché vuol dire che sta cosa qua non deve capitare. Non dovremmo mai arrivare qua. Throw new illegal state exception ad esempio eh, o oh no illegal value c'è un legal value no mm, vabbè rimaniamo genericamente con exception a cui passiamo comparator failed per persona poi se per caso capita di trovare questa eccezione cerchiamo di capire perché ma non dovrebbe capitare mai trovo new cosa ho scritto? che cosa? Che, non, che ho sbagliato chi sì, eh. Runtime. Uh, runtime exception. Exception. exception, dovrebbe essere ok. Va bene, avevo scelto la classe eccezione sbagliata. La eccezione generica di runtime. Qui non metto un ritorno fasullo, ma perché sia un numero negativo che nullo che positivo avrebbe un significato, ma io voglio accorgermi se questo succede. Allora qui eravamo entrati in, di nuovo in paziente per perché vogliamo che la priority queue del paziente venga gestita eh, automaticamente sulla base dei codici di colore e a parità di codici colore dei tempi. Allora questo ci semplifica di molto ovviamente poi la gestione dell'evento, perché mettere lista d'attesa significa prendere il nostro paziente e aggiungerlo punto add nella lista, eh, lista d'attesa. Ovviamente questa lista d'attesa, poverina, sarà un oggetto che fa parte dello stato del mondo e dobbiamo ricordarci di inizializzarla, quindi torno indietro nel metodo init dove inizializziamo lo stato del mondo, dove abbiamo creato le altre linee la pazienti e aggiungiamo anche dis.attesa uguale new priority queue, questa volta di pazienti. Quindi la prima è la coda degli eventi, gli altri due sono lo stato dei pazienti, lo stato del mondo ok, quindi a ogni simulazione si riprende di nuovo questa coda e quindi abbiamo assegnato il colore l'ho messo in lista d'attesa e quando ho messo in lista d'attesa ovviamente lui andrà a valutare il colore di questo paziente e lo confronterà col colore degli altri pazienti usando il metodo compareTo e lo mette nel posto giusto all'interno della struttura dati e poi schedulerà il timeout uh, il timeout è un... Um, un valore che dipende dal colore che ho dal colore che mi è stato assegnato quindi aggiungerò alla coda un nuovo evento add new event che sarà eh, quanto il tempo attuale più, eh, più la durata del timeout e questo ovviamente dipende dal colore, quindi se path.getColore uguale a white, allora aggiungerò la coda a un nuovo evento che come tempo avrà evento.getTime plus duration white e poi avrà dunque sono dentro questa parentesi il secondo parametro di evento è il, dunque, il primo parametro è il time il secondo è il type e il terzo è il paziente il tipo sarà ovviamente event type punto eh, timeout quindi Dopo questo tempo capiterà un timeout del nostro paziente, Paz. E ovviamente qua dovrò fare la stessa cosa per il, ops, per il yellow. E ci metto un else davanti. Duration yellow. E poi dovrò fare la stessa cosa per il red. duration red ok questo mi fa ricordare l'ho visto tre righe sopra che ho fatto un errore nell'arrival avevo dimenticato di aggiungere plus duration triage avevo schedulato l'evento arrival allo stesso tempo cioè l'evento triage allo stesso tempo della dell'arrival, dell invece devo aggiungere i 5 minuti, l'ho anche scritto qui ma purtroppo i, i, i commenti non fanno fede, quel che conta è il codice quindi è arrivato, ho fatto il triage triage, gli assegno il colore lo metto in una lista d'attesa e scherzo il timeout. a questo punto ho tutte queste persone che sono in lista d'attesa e possono capitare due cose o si libera uno studio oppure eh, Oppure è scattato un timeout. Allora gestiamo il timeout che è più facile. Eh, se scatta il timeout vuol dire che quel paziente lì eh, cambierà colore. E se cambia colore devo eh, ridefinire la sua posizione in lista d'attesa ed eventualmente lo devo mandare a casa o cose varie. Quindi... Un determinato timeout avrà un comportamento che dipende dal colore del paziente quindi se il mio paziente possiamo anche mettere uno switch annidato dentro l'altro così non ci capiamo più nulla però switch eh, paziente punto colo, get allora se questo paziente era white e gli arriva un time out vai a casa se invece era yellow e gli arriva un time out diventa red se invece era red case red e gli arriva il timeout, muore. Ops. Due punti a capo, muore. Break. Ok. Uh, white, break, yellow, ok. Uh, cosa vuol... muore. Scritto giusto. Muore. Um, come facciamo a implementare queste varie cose? Va a casa, semplicemente uh, lo... Uh, Conto tra i pazienti ormai usciti, che hanno abbandonato, e lo tolgo dalla lista di attesa. Yellow diventa rosso, e quindi devo togliere dalla lista d'attesa, cambiargli colore e reinserirlo nella lista d'attesa nella posizione più opportuna. Red lo tolgo dalla lista d'attesa e lo conto tra i morti. Quindi tutte e tre le cose qua in comune hanno il fatto che il paziente deve essere innanzitutto tolto dalla lista d'attesa. Allora, come si fa a rimuovere quindi un elemento dalla nostra... non sto cancellando il paziente, lo sto solo togliendo dalla lista d'attesa. Allora io sono andato a prendermi la documentazione di priority queue eh, che implementa collection. Uh, implementa collection quindi a tutti i metodi di collection compreso il nostro caro metodo andiamo a trovare remove uh, quindi posso tranquillamente dire alla mia lista prioritaria uh, elimina quell'oggetto ovviamente sarà un'operazione che non è efficiente perché l'efficienza della lista prioritaria è quella di uh, estrarre in testa però sicuramente me lo sa fare con la complessità magari n log n o cose di questo genere uh, linear time for remove objects eccolo qua quindi tutto sommato è accettabile, visto che stiamo trattando un caso particolare. Quindi la cosa che possiamo fare nei casi comuni è toglielo, cioè, diciamo così, esci dalla lista d'attesa come prima cosa e quindi avrò attesa.remove di questo paziente. Poi, a seconda del colore che, del paziente che ho tolto, qui non ho cancellato il paziente, eh, non ho distrutto l'informazione sul paziente, nella lista pazienti lui c'è ancora. Semplicemente l'ho tolto dall'altra priority queue, che ha il sottoinsieme di quelli in, in attesa. Allora, se è bianco e va a casa, ovviamente non lo rimetto nella lista d'attesa. E quindi semplicemente incremento sem semplicemente il numero di pazienti che hanno abbandonato. Quanti pazienti abbandonano? Basta, non ho altro da fare qua. Non lo devo reinserire nella lista d'attesa, non devo generare nessun evento in particolare. Quello lì se n'è andato, finito. Era bianco, eh, si è stufato e se n'è andato. Caso giallo, caso giallo è il caso, eh, scusate, analogamente esattamente quando muore. Conto che lui è morto, pazienti morti. E non ho altro da fare, ovviamente l'ho tolto dalla coda prioritaria e non verrà mai più considerato come prossimo paziente da, da, da passare ovviamente nella lista pazienti continua a esserci perché lì ci sono sempre tutti è il nostro catalogo essenzialmente nel caso yellow è un pochino più complicato perché bisogna prendere questo paziente e farlo diventare rosso vabbè a questo punto è facile perché basta fare un pass.setcolore eh, di codice -colore rosso, quindi red codice -colore red. E poi lo reinseriamo nella coda eh, prioritaria. Quindi, attesa.add. Ovviamente, il nostro path andrà a finire in una posizione diversa dalla coda prioritaria, perché prima era con codice giallo e adesso è con codice eh, rosso. Attenzione che in questo ho dimenticato i più più parlare e scrivere sono due cose che è difficile fare contemporaneamente. Eh, scusate, mi era capitato l'occhio su questo. Eh, non mi basta inserirlo nella coda, della lista d'attesa, ma devo a questo punto, visto che lui è diventato un rosso, impostargli il timeout del rosso. E quindi a questo punto, impostare il timeout, devo generare un nuovo evento. Quindi è esattamente lo stesso codice che avevo qui quando generavo un evento sul duration red. Quindi l'unico caso in cui l'elaborazione, il giallo che diventa rosso, è l'unico caso in cui l'elaborazione di un evento di tipo timeout genera, scatena, schedula per il futuro un altro evento di tipo timeout. E questo è il caso timeout. Ci rimangono gli altri due casi, Free Studio and Treated. Uh, free Studio è un evento che viene generato... Quando si libera una posizione in uno degli studi del, ehm, del nostro, ehm, del nostro ehm, diciamo così, pronto soccorso. Allora, quando si libera... Adesso noi non abbiamo ancora inserito mai questo, questo evento nella lista. Infatti questo qua è un, è un evento che dovremo, eh, uno, su cui eh, dovremo ragionare un po' alla fine quando avremo finito di scrivere questo codice. Però supponiamo che questo evento qua capiti quando qualcuno arriva quando qualcuno dei medici arriva e dice io sono libero e quindi passa avanti il prossimo allora, il prossimo chi? il prossimo di quelli che sono in lista d'attesa allora la prima cosa che devo fare quindi è chiedere il qual è il prossimo paziente in lista d'attesa quindi il prossimo paziente no, sono di cosa? sarà sono quello parchi. che ne Attesa.pol. dimmi chi è il prossimo se c'è un prossimo perché può darsi che la lista d'attesa terra sia vuota quindi se il prossimo esiste se non c'è nessun prossimo non ho niente da fare se il prossimo invece il prossimo è diverso da null quindi esiste un prossimo cioè la lista attesa non è vuota io ho tolto un elemento e allora devo farlo entrare nello studio eh, entra nello studio e ovviamente ci rimarrà un certo tempo che dipende dal suo, eh, suo codice colore allora anche qua dovremo ripetere un, un, un, schedulare un evento tipo treated che invece misura il fatto che lui è uscito eh, con un timeout, con un ritardo che è diverso in funzione del suo codice colore. Quindi avremo un codice molto simile a questo, che non è, lo faccio copia e incolla, poi lo correggo, prossimo diverso null, schedula l'uscita dallo studio eh, e in questo caso, a seconda che se il codice colore è white avrà una durata che non è duration white, ma è treat, come si chiamavano quelle costanti, handling, handling the, vabbè non me le ricordo le vado a vedere sopra le avevamo chiamate le avevamo chiamate non le avevamo chiamate c'erano sulle slide ma non le avevamo messe nel codice quindi andiamo a riprendere dalle slide eh, qua in fondo qua dov'è? qui no Ah, questo è qui, duration wide, duration red, scusate, è proprio questo. Duration. E quindi abbiamo sbagliato tutto. Prima perché abbiamo usato le costanti duration quando dovevamo usare le costanti timeout che erano diverse. Allora, chiedo scusa. Questo è un timeout. out. questo no, è in timeout yellow, questo è in timeout red, che sono, eh, dove era scritto, dove sono scritti, dove avevamo scritto, scusatemi sto un attimo perdendo, non c'è scritto, duration, white, questo qua è il tempo di cura, non l'avevamo scritto, quindi possiamo eh, inserire noi, qualche valore, quindi supponiamo che il bianco abbia 60 minuti di attesa, il giallo prima di aggravarsi anche lui 60, mettiamo 60-60-60 per semplicità oppure sì Lo mettiamo 30 per cambiare 90-30-60 quindi devo correggere scusatemi il codice del timeout perché ho usato delle variabili duration e non le variabili timeout allora, la duration triage è giusto, questi sono timeout white questo è timeout yellow e questo è timeout red quando schedulo il timeout mentre invece quando schedulo eh, l'uscita uso le duration quindi schedo l'uscita dallo studio, se il colore era bianco dovrò aggiungere la duration white. E definisco il tipo e inserisco un evento di tipo uh, treated. Se invece lui era giallo verrà trattato per un tempo dato la durata di trattamento del giallo, di cura del giallo e schedulo l'evento treated e analogamente per il rosso. Quindi scusate per la confusione, avevo confuso i due tipi di, di, di, di intervallo. Duration è il tempo necessario per curare una persona, quindi il tempo che va tra uno studio libero e il treated, è l'uscita dallo studio. E ovviamente lo faccio solamente se il paziente, se ho almeno un paziente, lo chiamo e lo faccio entrare, e schedulo il fatto che lui esca. Facendo questa attesa.pol, automaticamente lo tolgo dalla lista d'attesa, quindi ridu riduco di uno il numero di persone in lista d'attesa viceversa torno indietro se eh, faccio un triage schiederò il timeout con un intervallo di tempo con un ritardo che è dato da queste tre costanti white, yellow e red che inizialmente avevo dimenticato va bene, l'importante è correggere infine caso treated è il caso in cui eh, il, il paziente esce dal, dal, dallo studio del medico e quindi a questo punto questo studio diventa libero automaticamente mm? eh, quindi un paziente è uscito e quindi io so che è stato curato pazienti eh, dimessi lo posso incrementare eh, e ho altro da fare allora lo stato del mondo non lo devo modificare perché dalla, dalla lista d'attesa lui era già uscito Uh, la lista pazienti non la devo modificare il codice di colore non la devo modificare altri uh, eventi nuovi non li devo generare e quindi ho finito così no in realtà devo generare un evento nuovo perché se un paziente esce vuol dire che uno studio si è liberato e allora vuol dire che devo chiamare il prossimo paziente in coda quindi aggiungo uh, un evento di tipo free studio cioè ho guarito te e quindi il mio studio si è liberato e allora facciamo entrare qualcun altro e quindi aggiungo nella coda okay, l'evento okay. che si è liberato lo studio l'evento free studio se ci facciamo attenzione ecco qua un errore eh, free studio non ha associato un paziente all'evento perché io dico chiamo avanti il prossimo e quindi il paziente di cui devo che devo estrarre dalla lista con il e di cui devo modificare eh, devo reinserire nella lista per, per essere trattato non è Paz ma è prossimo cioè quando aggiungo un evento di tipo treated un evento di tipo free studio eh, non c'è nessun paziente specifico perché io ho trattato un paziente e poi dirò sono libero per un altro ma non so chi sia ok? quindi non lo specifico infatti nel caso di free studio per fortuna ci ho pensato avevo usato Paz che invece non devo usare che In quel caso non ha senso e eh, infatti lo vediamo quando creiamo un nuovo evento di, di tipo Free Studio. Eh, a un tempo, quello attuale, subito non è che devo aspettare, dopo che è uscito un paziente, aspettare un certo tempo prima di chiamare il prossimo. Subito chiamo, eh, chiamo quindi event type punto eh, Free Studio null. Non ti dico il paziente perché non c'entra, non lo so, non mi interessa. Tanto quando estrarrò l'evento di tipo free studio, il paziente me lo vado a cercare io dalla lista d'attesa. Ok? Allora, eh, qui abbiamo quasi finito. Quasi finito perché poi è un po', un po lunga, diciamo così, questa implementazione, purtroppo, ma... Insomma, l'abbiamo costruito tutto insieme, pezzo dopo pezzo. Dico quasi finito perché ci manca ancora una parte. Torniamo a questo diagramma e cerchiamo di capire perché. Il problema è questo free studio. Noi sappiamo, allora, la coda degli eventi funziona bene. Arrival, vado in new. 5 minuti l'evento triage, mi assegno il colore, vado qui. Se sto troppo, ho la mia a meno di bacchi ovviamente no? ma siamo convinti di averlo scritto giusto poi non lo sappiamo però se c'è il tema sul bianco esco se c'è il tema sul giallo divento rosso se c'è il tema sul rosso divento nero questo funziona il problema è che eh, non riesco a... per il momento non c'è nulla che mi generi gli eventi free studio o meglio l'evento free studio viene generato dal treating dal treated quando è uscito dallo studio ma all'inizio della simulazione non ci sono queste cose all'inizio della simulazione non c'è un medico che dice è appena uscito un paziente quindi chiamo il prossimo poi dopo che è, uscito, è entrato il primo paziente quando esce il primo chiamerò il secondo quando esce il secondo chiamerò il terzo e da lì funziona ma all'inizio no quindi chi genera questi eventi free studio che dice oh, c'è uno studio libero analogamente eh, cosa succede nel nostro codice se non c'è nessun paziente in attesa, cioè quando si libera uno, una, uno studio casualmente in sala d'attesa non c'è nessuno, quel medico chiama avanti, il prossimo, non arriva nessuno e lui rimane lì, poi dopo arriverà qualcuno, ma quel medico lì non lo sta chiamando perché per come l'abbiamo implementato il paziente viene chiamato quando quello precedente esce, allora se quello precedente esce quando non c'è nessuno in attesa quello studio rimane vuoto. Allora, noi cosa potremmo fare in più? Noi potremmo, dobbiamo generare degli eventi free studio in più, aggiuntivi. Che ogni volta che eh, mi accorgo che ci sono degli studi liberi, chiamo qualcuno per entrare. Devo chiamare qualcuno per entrare. Come faccio a sapere? No? È un po' come se il medico esce fuori, chiama, dice: 'Avanti il prossimo', non c'è nessuno, e lui se ne sta dentro a leggere il giornale. Ma magari fuori c'è un'infermiera che dice: 'Guardi, che il medico dello studio 2 è libero, vada pure'. Quindi c'è qualcuno che di tanto in tanto controlla se gli studi sono liberi. Allora si può implementare in modi diversi questa cosa. La, un modo per implementarlo potrebbe essere se quando vado in lista d'attesa c'è uno studio libero, io salto la lista d'attesa e vado direttamente nello studio. E allora, però, devo andare a implementare dentro triage ehm, anche quando vado in timeout, eccetera. In tutti questi casi, ehm. E quindi ci sono dei casi in cui diciamo così, salto la lista d'attesa perché il non ho pazienti in attesa, cioè se quando inserisco uno in lista d'attesa, la lista d'attesa è vuota posso, e per caso uno studio è libero eh, posso inserirlo. Eh, questo modo di ragionamento mi sembra un pochino pericoloso perché devo andare a considerare, a pensare tutti i casi possibili in cui posso entrare direttamente nello studio. Eh, a me forse, però si può fare, cioè, vado a ragionare caso per caso dico allora cosa succede se qua la lista è vuota e se c'è uno studio libero eccetera allora però succede devo gestirlo dentro triage, devo gestirlo dentro timeout out sicuramente eh, oppure l'altra possibilità è quello di avere un evento periodico che scatta, una specie di tic, un, un orologio che è praticamente un check un controlla se, se c'è uno studio libero se c'è uno studio libero schedulo un evento free studio, punto, per, per adesso, per subito. E quindi vuol dire che se per caso c'è uno studio libero, perché siamo all'inizio della simulazione, o perché è uscito un paziente e nessuno entrava, ogni tanto, che ne so, ogni 5 minuti, controllo se ci sono degli studi liberi. Se ci sono degli studi liberi, genero un evento free studio. Quindi questi studi liberi non, non rimarranno liberi per più di 5 minuti se invece sono già tutti occupati, boh niente, non genera nessun evento in più, il sistema si sta autoalimentando da solo cioè finché, la coda, eh, finché gli studi sono pieni e la, e la lista d'attesa, la sala d'attesa è piena, il sistema va avanti tranquillo il problema è che bisogna farlo partire all'inizio e poi bisogna rifarlo partire quando per caso la lista d'attesa eh, si svuota allora per fare questo, eh, un, un modo potrebbe essere appunto quello di schedulare un evento che, che scatta periodicamente un evento che posso chiamare un tipo di evento nuovo, quindi mi serve, eh, lo posso chiamare tic, il ticchettio, che è un evento periodico per verificare se ci sono studi vuoti. Quindi vuol dire, anziché mettere dei casi particolari in più nel process event dei casi, degli altri casi, lascio che il processamento faccia ciò che deve fare e poi ho un meccanismo che va in parallelo in un certo senso che è mirato, dedicato a verificare se ci sono studi vuoti. E questo TIC è un evento che si autorigenera da solo, quindi allora io vado nel simulatore, eh, si autorigenera con un certo tempo, quindi dovrò anche qua aggiungere una bella costante private final duration Uh, tick time uguale duration punto of minutes magari 5 minuti abbiamo detto poi se vogliamo essere più figli quindi abbiamo l'infermiera che in 5 minuti si alza e va a vedere se ci studiano gli studi liberi e come faccio a sapere se ci sono gli studi liberi? Ebbene, eh se notate, noi in tutta la simulazione l'unica variabile che non abbiamo mai usato è questa. È proprio il numero di studi medici totali. Perché abbiamo pensato che ogni studio, quando si libera, chiama qualcun altro. Però noi dobbiamo in qualche modo sapere eh, all'inizio che partire dal fatto che sono tutti liberi e poi via via vengono occupati. Allora ci siamo dimenticati, perché non eravamo ancora legati a questo dettaglio, come vedete c'è sempre da aggiungere quando ritorni, non, è, non, non si riesce mai a pensare tutto all'inizio, questo è normale. Eh, bisogna aggiungere allo stato del sistema anche eh, un... dunque questo qui, scusate, ho dimenticato un po' di private qua davanti, già che ci sono ancora errori precedenti. E qua ne avrò un private... Uh, int studi minuscola studi uh, liberi studi sì, lui, liberi mm? il numero di studi liberi che ovviamente ogni volta che occupo uno studio si decrementa ogni volta che libero uno studio si incrementa studi liberi lo in fase di inizializzazione lo dovrò inizializzare al numero di studi totali numero di studi totali quindi mentre NS il numero di studi totali rimane fisso studi liberi parte da quel valore e poi man mano che gli studi si riempiono ehm, si decrementa fino a 0 e 0 vuol dire che non c'è più nessuno studio libero ci cioè sono tutti occupati che è la condizione normale di lavoro del sistema. Allora, mettiamo a posto studi liberi, dov'è che la dobbiamo modificare? Eh beh, la dovremo modificare quando entra un paziente, lo decremento, quindi nel caso del free, del free studio, entra un paziente, quindi se c'è un paziente prossimo, allora lo faccio entrare. A entrare vuol dire che riconosco il fatto che gli studi liberi eh, è, è diminuito di 1. E poi schedulo il fatto che uscirà. Quando lo faccio entrare, i studi liberi vengono decrementati. Quando è uscito, invece, libero lo studio. E quindi, dis.studi liberi, si incrementa quindi nel momento in cui il paziente esce incremento il numero di studi liberi, subito dopo schedulo l'evento eh, studio libero, se c'è qualcuno in lista d'attesa subito verrà rioccupato con lo studio, quindi viene di nuovo decrementato. Quindi se sono tutti occupati, questo studi liberi passa un attimo a uno, da 0 a 1 e poi subito dopo viene ripescato l'evento, prendo una persona e lo decremento a 0. Se invece per caso non c'è nessuno, quindi questo poll non mi dà una persona, allora studi liberi rimane a 1. Rimane uno giustamente perché lo studio è libero perché non c'è nessuno da chiamare. Però prima o poi arriverà qualcuno e allora bisognerà gestirlo. E questo arriverà qualcuno, lo possiamo gestire con questo nuovo tipo di evento che ci siamo inventati che è il tick. Eh, dunque, sì, qui siamo, scusate, devo ancora essere qua dentro il case, tic, che è l'evento periodico in cui Uh, essenzialmente è molto semplice se ci sono studi liberi ops, cosa ho fatto dis.studi liberi uh, è maggiore di 0 se ce n'è almeno uno allora schedula un ingresso di un paziente quindi schedula un studio adesso subito quindi se ci, se ci sono studi liberi allora aggiungi la coda più aggiungi l'evento chiama qualcuno quindi adesso get time senza ritardo l'evento event type punto Free studio. Null. E senza nessun paziente specificato. Quindi qua vado a capo. Punto e virgola. Quindi periodicamente questo tick scatta controlla di studi liberi. Se sono a zero non fa nulla. Se sono maggiori di zero allora schedula l'evento. Ovviamente questo evento se chiamerà, proverà a chiamare qualcuno. Se c'è qualcuno in lista d'attesa viene chiamato, altrimenti. No, e quindi non, non, non cambia lo stato del sistema se non c'è nulla da fare. Se c'è qualcosa da fare però lo fa. E poi in ogni caso il tick si autoalimenta. Quindi sì, eh, ne metto uno e poi ogni, ogni volta eh, si, si schedula per 5 minuti dopo, si punta la sveglia per 5 minuti dopo. Quindi disQ.add eh, event, un nuovo evento. Eh, per quando? Per adesso più il tick time, quindi e.getTime plus this.tickTime. Dopo questo tempo cosa schedulo? Schedulerò un evento di, tick, di tipo tick. E senza, senza nessun paziente, perché in questo caso non hanno senso. Fine. Punto e virgola. E siamo arrivati, diciamo così, alla fine dell'implementazione. Adesso ovviamente non vi so garantire che questa cosa qua girerà al primo colpo, anzi abbiamo fatto una cosa relativamente sbagliata nel senso che abbiamo scritto 300 righe di codice senza mai testarlo una volta eh, in realtà sarebbe molto preferibile fare piccola parte di codice cominci a testare quella lo aggiungi eccetera ma era per non, non, non allungare troppo i tempi eh, quindi vi risparmio la fase di debugging noi possiamo provare al volo ma eh, sono già sicuro che, che non funzionerà eh, perché non, non, sono, non ho così fiducia in me stesso sim uguale new simulator e vediamo un attimo chiamiamo sim.init sim.run e vediamo cosa succede darà un'eccezione da qualche parte di sicuro no? e quindi proviamo a eseguirlo e qualcosa fa c'è un'eccezione in realtà Comparetto persona fail quindi c'è qualcosa che non funziona nella nostra, nella nostra coda prioritaria quindi probabilmente inseriamo in quella coda prioritaria qualcosa che quindi eh, vedete che quando stiamo aggiungendo una coda prioritaria un oggetto che non dovrebbe, che non ha probabilmente il colore giusto adesso qui mi servono le print line per poter vedere cosa sto facendo e quindi ci serve un pochino di debugging, ok? questo mh, è, è normale, non preoccupiamoci, ok? Eh, io vi, vi, appunto, vi risparmio la prossima forse ora di lavoro dove ci saranno piccole eh, correzioni da fare io quello che farò per aiutarvi anche a capire quali sono stati gli errori, le piccole correzioni spero siano piccole, no? correzioni da apportare eh, io farò un commit del codice eh, adesso in questa situazione così come l'abbiamo fatto in aula poi farò le correzioni che devono essere fatte e fare un commit separato così col secondo commit potete andare a vedere che modifiche sono state fatte in quale classi, spero appunto che siano cose minime. Tenete presente che nel mondo reale, quando uno sviluppa codice, deve tenere in conto che ci cioè abbiamo messo due ore a implementarlo, ce ne vorranno almeno due a debaggarlo. Io spero di essere fortunato, di metterci meno di due ore, ma sicuramente non vi tengo in diretta con me per altre due ore mentre correggiamo questi, piccoli, questi errori, che, come vi dico, spero siano piccoli, ma in realtà non si sa mai. Però vi lascerò comunque la possibilità di vedere questa versione che abbiamo fatto insieme, abbiamo ragionato insieme, mentre la facevamo tante volte siamo accorti di piccoli errori, per fortuna, ma, ma, ma molto probabile che altri ci siano sfuggiti o altre parti di ragionamento ci siano sfuggite. Questo purtroppo è normale e fa parte dell'informatica ehm, dell essenzialmente, non c'è via di scampo, ok? Allora io a questo punto vi ringrazio per la pazienza, eh, vi, vi lascio qua e appunto come, come promesso vi pubblicherò sul sito questa versione col primo commit e la versione spero funzionante col secondo commit eh, nelle prossime ore. Grazie di tutto e ci vediamo alla prossima.